sono candida e benvenuti anche oggi sul mio canale e con questo video voglio fare un altro lavoro molto semplice eh, tipo quello che ho fatto la scorsa settimana delle cartellette che ha riscosso tantissimo successo e anche in questo caso utilizzerò un solo foglio scrap per fare la struttura di quello che voglio fare e cioè una cartellina una cartelletta diciamo con 5 tasche in cui potrete mettere quello che preferite io vi farò vedere come ho deciso di decorare la mia e quindi all'interno metterò dei, dei supporti per poter incollare delle foto però ognuno la può riempire come meglio crede questo è un lavoro veramente semplice bisogna avere solo alcune accortezze ma ve le farò vedere man mano che eh, vi faccio vedere la procedura e, per realizzare questo lavoro ho deciso di utilizzare un foglio dell'album Grand Hotel di stamperia allora, eh, la cosa importante, l'unica cosa diciamo che prima di iniziare è fondamentale è che eh, dal momento che il foglio si vedrà da ambo le parti, vedrete poi nella realizzazione della cartella, è giusto che ci sia un foglio con dei disegni, a mio avviso, e eh, poi ognuno è libero di fare quello che vuole, però... Eh, preferisco utilizzare dei fogli che non abbiano dei bordi delle scritte perché altrimenti rischiate che adesso vedrete piegando il foglio poi rimanga tutto un po eh, spezzato a metà le righe non si trovano più dove, dove volete invece in questo modo con un foglio di questo tipo dove appunto c'è una, una semplice stampa identica su tutto il foglio vedrete che a cartelletta finita eh, l'effetto rimane bello eh, ma capirete appunto una volta finito finito il progettino che cosa si capisce meglio che cosa intendo dire allora per fare questo questo lavoro eh, si tratta solo di fare dei pieghi e di, di piegare ed incollare questo semplice foglio allora cominciamo con il piegare il foglio così esattamente a triangolo e c'è in questo modo andiamo a segnare perfettamente la metà il centro del nostro foglio allora una cosa importante questo attrezzo che vi ho detto che è fondamentale per chi fa lavori di scrub booking perché serve, serve tantissimo per schiacciare le pieghe e le schiaccia perfettamente nel caso non lo aveste mi raccomando di munirvi di qualsiasi altra cosa perché in questo lavoro ecco una delle accortezze è proprio quella di andare sempre a segnare bene le pieghe in modo che le definizioni siano nette, altrimenti rischiate che quando finite il lavoro vi venga tutto un po', un po svergolato invece così vi rimane perfetto allora una volta eh, realizzato il nostro la nostra piega cosa andiamo a fare? andiamo a fare questo lavoro qui allora teniamo il piego centrale verticale come in questo modo e poi andiamo a segnare in questo punto nello spigolo sotto praticamente andiamo a segnare 19 centimetri per parte in questo modo qui quindi 19 qua e 19 qua così allora qui lo rifaccio perché il segno non l'ho fatto sul bordo ma l'ho fatto un po dentro e eh, preferisco averlo perfettamente qui sul bordo adesso vedrete perché ok a questo punto quindi abbiamo fatto 19 e 19 segnati a questo punto io utilizzo semplicemente la mia riga di metallo così mi metto in questo modo perché. Mi viene più semplice piegare il foglio, quindi ho 19 qua e 19 qua, così. Io utilizzo sempre il mio, il mio osso, ma voi utilizzerete quello che avete portato di mano e cosa vado a fare? Guardate, semplicemente questo lavoro, tenendo ben ferma la riga, vado a segnare a sollevare a piegare la carta segnarla contro il righello in modo che mi rimane già vedete una piega evidenziata dopodiché non devo fare nient'altro che piegare e schiacciare bene come vi ho detto a questo punto abbiamo sempre la nostra riga centrale nella parte così verticale io ho, ho fatto il lavoro la parte sotto giro al contrario e vado a fare lo stesso dall'altro lato quindi sempre con la mia riga verticale di riferimento vado a segnare di nuovo 19 centimetri qui da un lato e boh, non ci vedo qua aiuto ci vedo sempre meno e questo devo dire che è un problema eccoci qua e qua 19 anche dall'altro lato allora faccio un segno più lungo perché ok così di nuovo vado a mettere il mio righello così e di nuovo vado a fare questo lavoro sollevo la mia carta e con il mio osso vado a schiacciare bene contro contro la riga dopodiché avete già il piego fatto nulla vi vieta di prendere il righello prendere un attrezzo che potrebbe essere questo con una punta o qualsiasi cosa andare a segnare la, eh, la carta e piegarla io l'ho fatto in questo modo perché vi ho fatto vedere che in una manovra sola la piega è già fatta e quindi è un altro metodo semplice per fare questo lavoro qua no, ognuno lo può fare come meglio crede. Quindi come funziona? Che noi adesso abbiamo la nostra riga, così vedete, verticale e abbiamo fatto i nostri due pieghi. Quindi la nostra cartelletta è praticamente quasi finita perché come funziona io vado, la, la situazione finale sarà poi questa, vado a piegare la mia cartelletta così, in modo che fate in modo appunto che i centri vengano perfettamente rispettati. Poi, la piega centrale mi servirà per chiudere in questo modo vado ulteriormente a schiacciare così il tutto prende forma in questo modo qua ok visto una e due ora un'ultima operazione da fare cioè queste punte Andiamo a piegarle dalla parte opposta, in questo modo qui. Semplicemente io farò nello stesso modo di prima, voi se volete potete segnarlo in un altro modo. Cosa faccio? Metto la riga sui due spigoli e anche qui vado a fare il ripiego. 1 e 2 dall'altra parte così ok. quindi chiudendo la nostra cartella schiacciamo di nuovo bene in modo da avere Così. abbiamo la nostra base praticamente finita che è questa ora dopo aver incollato il tutto vi faccio vedere perché le 5 tasche adesso vediamo come incollare quel poco Dobbiamo proprio incollare una minima parte del, della nostra cartella. Allora, con la colla andiamo ad incollare. Prima mettiamo un filo di colla qui al centro del nostro piego e chiudiamo idem dall'altra parte così semplicemente un filo al centro in questo modo poi è importante richiudere la cartella in modo che si incolli con la forma giusta in questo modo qui vedete tenete premuto e incolliamo, quindi solo la parte centrale, in questo modo qua, così. Dopodiché andiamo, la cartella si aprirà così, andiamo a incollare il posteriore, quindi andiamo a mettere un filo di colla solo qui, su questo bordo, sul bordo inferiore, così, e andiamo a chiudere. In questo modo qua quindi adesso abbiamo creato una prima tasca che è questa una seconda tasca grande che è questa una terza tasca grande dopodiché abbiamo anche una tasca laterale sia di qua che di qua volendo oppure possiamo utilizzare solo la tasca grande, quello a vostra discrezione. Sulla parte frontale invece eh, potrei fare la stessa cosa, andare a chiudere e creare la tasca, però eh, voglio eh, parte della decorazione mi servirà per realizzare un'altra tasca, quindi questa parte la vado ad incollare successivamente. Quindi cosa faccio? Vado ad ho fatto. Una taschina che l'ho già fatta per non perdere tempo ma vi dico allora l'ho fatta di 9 centimetri per 12 centimetri e mezzo ma questi sono misure così indicative poi voi la potete fare come volete ho ottenuto un bordino da un centimetro dove ho fatto il piego questo perché perché in questo modo creo uno spessore Creo un pochino di spessore sulla tasca, non avendo fatto la lettina, in modo che mi permette di inserire più facilmente qualcosa all'interno. E vado ad incollare in questo modo la mia tasca prima di incollare la letta. Così avrò, vi faccio vedere. Allora, incollo. Quindi mettiamo un filo di colla qui, così dall'altro lato ok vado ad incollare qui io incollo proprio sul bordo perché mi piace così però ripeto queste sono proprio cose che, che poi ognuno può ci si può sbizzarrire eh? ecco in questo modo praticamente ho creato un'altra tasca e adesso posso andare ad incollare questa parte eh, allora ancora una cosa vediamo un po' voglio vedere se la decorazione che ho deciso di utilizzare allora ho deciso di utilizzare questa allora faccio così prima visto che voglio mettere allora la mia idea è incollare questo particolare così allora diciamo che posso fare in due modi incollare prima questo e poi questo oppure sì, faccio così allora vado ad incollare la mia letta come ho fatto sul retro quindi un filo di colla qui in questo modo e via e incolliamo anche da questo lato in questo modo abbiamo creato l'ultima tasca quindi vedete che ne abbiamo una due tre, quattro e cinque se vogliamo avete anche i laterali da poter, da poter utilizzare per incollare per, per inserire ancora qualcosa quindi adesso posso procedere con la mia decorazione allora qui lo farei così dunque mettiamo un po' di questa colla che tanto è sufficiente ok per incollare il mio pezzo di garza così ok e poi voglio mettere qui metto questa colla va perché visto che c'è la garza sotto magari attacca meglio così in questo modo qui ok ora per decorare utilizzerò vediamo allora questo particolare che ho realizzato con gli stampi di stamperia sempre e la, la soft clay la pasta che Così è venuto uno stampo leggerissimo che posso utilizzare per le mie decorazioni. E poi voglio utilizzare qui dei fiorellini con delle foglioline, niente di che. Allora, vado a mettere questo particolare. <coughs> Scusate. <coughs> Speriamo non mi venga l'influenza. Allora, questo particolare, visto che qui ho creato la tasca, vedete così, voglio lasciare il maggior, il maggior spazio possibile. Quindi faccio attenzione a non andare a incollare questo particolare troppo in alto perché poi non mi permette di, utili di, di utilizzare la tasca fino al fondo. Quindi cosa faccio? Lo vado ad incollare proprio sul bordo senza, senza oltrepassarlo e lo metterei qui, così, in questo modo qua. Per cui, allora, utilizzo questa colla che è ancora più, più tenace per... Per incollare dei particolari, tipo questo quindi mettiamo questo qui, così, vedete, ho utilizzato, non, ho, non sono, non ho oltrepassato il bordo così la mia tasca mi rimane completamente disponibile, e poi volevo mettere allora un fiorellino qui. Eccoci, qui allora facciamo così, no, il le questo volevo fissare questo ma lo lascio libero così quando vado a inserire nella tasca quello mi fa motivo e non mi, e non mi crea impedimento quindi allora vado a mettere facciamo così questo fiorellino qui qui chiaramente come, come dico sempre io farò una decorazione se 20 persone con lo stesso materiale realizzano la stessa cosa sicuramente viene diversa perché ognuno poi è libero di, di decorare a proprio piacimento ecco qua potrebbe essere una cosa del genere però voglio inserire delle foglioline ma no le foglioline le inserisco dopo così magari gliele incastro semplicemente quindi cominciamo ad attaccare queste cose quindi mettiamola qui Adesso dovrò un attimino poi tenere premuto bene giusto il tempo che questa colla faccia un po' presa perché poi pian piano si asciuga però basta dargli un minimo di tempo che faccia presa e le cose non si muovono più. Così. E mettiamo ancora un po' di anche questo piccolino qui. Così. Va bene. Perfetto. Quindi io tengo premuto un attimino così, in modo solo da dare il tempo di fissare i miei fiorellini, in questo modo. Dopodiché, allora nel frattempo vado a inserire anche le mie foglioline, così. Mettiamo tipo una qui. ho sollevato tutto è un disastro andiamo ad attaccare le altre due qua metto la colla solo sul solo su un bordo perché voglio che il resto poi delle, delle foglie rimangano sollevate dal così così hanno anche un pochino l'effetto tridimensionale quindi va benissimo così questo lo mettiamo sotto e siamo a posto in questo modo qua ok e poi volevo ancora mettere una farfallina la metterei qui si sì. quindi facciamo così solo al centro e la vado ad incollare qua ecco bon, direi che visto che la cartella è piccolina non starei oltre a magari vado ad attaccare ancora due pagliette anzi sì vado ad attaccare due pagliette così vi faccio vedere l'attrezzino um, che vi dicevo l'altra volta che ho comprato che non mi era ancora arrivato e che, e che volevo provare adesso è arrivato che serve proprio per, per, per prendere le pagliette in maniera facile devo dire che um, è bellissimo, perché in questo modo faccio più in fretta e posso, e posso mettere più volentieri le pagliette prima ci pensavo sempre un attimo perché ogni volta che dovevo attaccarle era un po' un problema invece così adesso vi faccio vedere che è molto più veloce ok, mentre mentre il, la colla fa un po' presa vi faccio vedere le, eh, le decorazioni che ho che ho creato da inserire all'interno della cartella non le ho fatte, le ho già fatte perché tanto sono cose semplici e per non perdere tempo per non annoiarvi cioè sono cose molto, molto molto semplici che ho fatto allora ehm, per, eh, vi faccio anche vedere le fustelle che ho usato e che non trovo più ah oh, ecco qua non trovo più dove le avevo appoggiate allora qua ho utilizzato eh, il cartoncino solito che eh, mi vedete utilizzare marroncino dappertutto per gli album per qualsiasi cosa tinta unita eh, quello che ha appunto da una parte che da una parte vediamo se riesco a farvelo vedere è goffrato magari vi faccio vedere da qua che c'è una parte un po' più grossa e si vede meglio allora che da un lato è, gof è goffrato e dall'altra parte liscio e quindi è un, una carta che si ha uno, uno spessore di eh, vi dico quanto non ce l'ho scritto qui ma deve essere di mi sa non è 200 grammi ma 180 grammi tutti perché è bello spesso comunque vi metto poi link al fondo, del, al fondo del video vi metto i link, così andate a vedere perché c'è scritto sulla descrizione quanto è spessa e io mi trovo molto bene e la uso sempre quindi eh, ho fatto questa, questa tag per, pensata appunto per poter incollare una foto che ho decorato con questa fustella con questo bordino qui semplice che però è carino perché poi l'effetto rimane, rimane carino e quindi questa è la tag che ho deciso di inserire all'interno di, quel, di quella tasca. Poi ho semplicemente fatto delle cartellette dove si possono andare ad attaccare le foto e ne ho fatte 4. <coughs> Poi ho, ho ritagliato semplicemente delle tag che si prestavano bene, che sono all'interno dell'album Grand Hotel, ce ne sono tantissime, sono una più bella dell'altra, anche qui ho fatto delle delle, delle tag per, per le foto, però in questo caso cosa ho fatto? Ho ritagliato, ehm, ho ritagliato la, mia, la mia tag già fatta, l'ho fustellata negli angoli con questa fustella, così per dargli un po' di motivo, e sotto sono andata ad incollare un pezzo del cartoncino, così... Si può lasciare la foto sulla parte tinta unita e la parte decorata così di abbellimento. Ne ho fatte due anche di queste. E poi ho fatto sempre con il cartoncino dei supporti più grandi che praticamente andrò ad inserire qua nella parte della tasca più grande dove si possono mettere eventualmente delle foto grandi perché vedete avete tutto lo spazio queste qui le ho fatte quello che mi serviva dentro che sono 14 e mezzo per 12 e mezzo insomma che è lo spazio necessario cioè la, la grandezza della tasta della, della cartellina necessaria per riempire questo spazio qui che abbiamo fatto quindi questo eh, questo è quanto adesso poi le inserisco vi faccio vedere poi ah, poi ho fatto eh, dunque da inserire qui sul frontale questa, questo supportino che si apre così in tre che però voglio andare a chiudere con un nastro perché così mi fa da decorazione sul frontale e mi rimane anche una cosa un po' diversa e un po' carina quindi eh, vado a prendere il nastro per chiuderla allora sono andata a recuperare il nastro perché eh, come al solito penso sempre di aver preso tutto mi preparo tutto prima ma poi mi dimentico sempre qualcosa e quindi niente questo qua direi che come colore eh, mi sembra perfetto quindi vado a fare semplicemente un fiocchettino così cercando di non sprecare tanto nastro perché poi dovrò tagliarlo quindi in questo modo qui vediamo se non sono stata troppo sì, facciamo così lasciamone un po' di più se no veramente divento matta a fare il fiocco allora, chiudiamo e facciamo il fiocco in questo modo qui Un po' che è troppo grande così perfetto e adesso vado a tagliare il bordino così questo lo taglio ancora un po' tanto perfetto lo brucio trovo mai le cose, eh, i rumori che avete sentito perché devo cercare in mezzo a tutta quindi facciamo questo e bruciamo questo non si muove più e eccoci qua l'idea è questa e a me sembra carina non so cosa ne pensate voi ma fa da motivo, chiude la mia cartellina un po' diversa e qui, così dopodiché all'interno adesso la colla, si, sì, già tiene abbastanza fermo il tutto allora, andiamo a mettere bene dentro questa, così adesso all'interno andiamo ad inserire le mie cartelle che ho fatto quindi sono due qui, due qui anzi, una la tengo per il posteriore o le tag, sì, no, allora no, facciamo così, mettiamo queste qui poi c'è la mia tag che vi avevo detto che possiamo mettere sotto, così, i una e due in questo modo e poi ho due tag che posso andare ad inserire nella parte posteriore in questo modo qua, quindi avete visto come con un foglio unico abbiamo realizzato questa cartella che contiene direi tante cosine. Quindi immaginatela immaginatela poi con delle foto, con qualcosa e rimane una cosa carina. E una cosa che posso ancora fare è andare a decorare però un pochino l'interno, per esempio, perché adesso così questo in realtà potrebbe essere finita così, no? Perché vedete che utilizzando una carta come vi dicevo che non ha eh, che non ha ecco perché prima vi ho detto della carta? Perché immaginate se ci fossero state delle scritte: dei disegni che poi, una volta piegati rimanevano al contrario, sareste stati costretti a decorare anche la parte posteriore. Invece, in questo modo voi potete tranquillamente lasciarla così, perché è bella, diciamo che si può anche decorare. Magari adesso vado ad attaccare qualche cosina giusto per abbellirla ancora di più, ma in realtà. Non, non è obbligatorio potrei lasciarla, potrei lasciarla anche così allora ho ritagliato un particolare dall'album questo, questo tris di, di scatole bellissimo che vado a sporcare come al solito con il mio Distress Vintage Photo che praticamente uso in tutti i miei lavori perché evitare dare questo contorno qua cambia proprio l'effetto di quello che incollate sui particolari da subito un effetto tridimensionale e poi visto che eh, vedete che messa qui rimane, muore un po' perché comunque sotto c'è una fantasia e quindi non pensavo di utilizzare il pezzo della mia carta quella tinta unita che vi ho fatto vedere prima strappata in questo modo qua vediamo come adesso cerco di fare Così. tiriamo via le scritte sotto ecco, vediamo se va bene sì perfetto, direi che può andare bene allora vado a sporcare anche questa con il mio distress guardate l'effetto come cambia dove c'è il distress adesso vi faccio vedere guardatela poi incollata la parte dove c'è il distress invece dove non c'è cioè non c'è paragone quindi questo io lo uso sempre, ok, in questo modo qui lo vado ad attaccare così e poi vado ad attaccare sopra il mio. Sì, ok. Qui in questa parte che ho debordato, non andrò ad incollare, ma incollerò solo la parte interna quindi. Adesso uso la colla, ne uso, lascio l'ultima parte dello spigolo che esce fuori, non vado ad incollarla, così non mi va a chiudere la tasca praticamente, così, attacchiamo così, vedete che in questo modo la tasca è libera, quindi io posso continuare ad inserire anche una cosa molto più grande qua, non c'è problema, e poi vado ad incollare il mio il mio tris di scatole così in questo modo boh mi sembra carino ok sul bordo così giusto per si poteva anche non decorare ma lo decoriamo lo stesso mi piacerebbe mettere qui magari una scritta vediamo un po' se c'è qualcosa da ritagliare da qualche parte, una scritta un po' grande eh, sì, questa scritta potrebbe andare quindi la ritaglio un attimino forbici ok c'è anche una parte eh, potrei anche fare una cosa però posso mettere la parte interna questa che è una parte senza la scritta adesso decidiamo tanto immagino che questa si affronterà. perché sarebbe anche bello lasciarla libera così infatti la uso, uso questa voglio lasciare libera eh, la parte centrale così ognuno può scrivere per esempio dentro un riferimento al tipo di foto oppure una dedichina per, nel caso dovesse essere un regalo non lo so, mi piace di più quindi faccio così eccoci qua e questa la mettiamo qua sì, mi piace anzi esageriamo Faccio così, metto anche qui un pezzettino di, di garza, la metterei dappertutto, la garza mi piace tanto, non so a voi ma a me piace, da questo effetto un po', un po' vintage, però nello stesso tempo la trovo fine, cioè perché a volte vedo delle cose che chiaramente è sempre solo una questione di gusto. eh però eh, a volte vedo delle cose che sono molto molto elaborate con tante però le trovo un pochino pesanti a mio gusto eh? poi magari ditemi voi cosa ne pensate anche se volete nei commenti però a me piacciono sempre le cose magari che cioè, per me per, per, che a me sembrano un pochino più, più, più fini poi i gusti sono gusti quindi qualcuno può anche dire vabbè sono fini per te invece per me sono ancora troppo elaborata quindi ci sta eh? però vi dico, per come la, la penso io mi piacciono le cose un pochino ecco, così mi piace quindi vado a mettere la mia colla questa che attacca benissimo la garza, ho visto, sulla carta anzi mi permette, vedete, di muoverla di, di, di spostarla quindi la posso incollare poi come voglio così e poi uso questa no, ti uso, no, uso questa perché non vorrei che poi si, si staccasse sarebbe un peccato quindi devo mettere questa così ok così questo vedete l'effetto finale a me piace Così qui ognuno è libero di andare poi a scrivere quello che è, quello che preferisce. Quindi questo è l'interno e questa è la cartelletta finita. Ve la faccio vedere da vicino così magari si vedono meglio i particolari, anche l'interno. E la parte posteriore, che vabbè, ho lasciato molto semplice con le due tag, ma ripeto, ognuno può gestirla come meglio crede, in questo modo qua. Quindi anche il lavoretto di oggi è terminato. Lavoretto perché dai, direi che anche questo è una cosa, è una cosa semplice e che sembra, secondo me, è una di quelle cose che finite sembrano un bel lavoro, poi in realtà vedete che lo può fare chiunque, cioè non, non è niente di complicato. E se avete dubbi o domande scrivetemi e cercherò di rispondervi più in fretta possibile. E scrivetemi nei commenti se questi lavoretti così semplici vi piacciono o se volete magari che faccia anche qualcosa di decisamente più elaborato, a parte che io alterno un pochino, comunque fatemi sapere nei commenti che cosa, che cosa vi piace di più, così almeno so mi so regolare e